Allora vi invito a collaborare con l'Istat che non è una cosa diciamo, per la quale c'è un controllo particolare, non è un organo di polizia né giudiziario né di natura fiscale, assolutamente invece è un contributo che date per avere la dimensione, la ricognizione di quello che è la realtà italiana, quindi si andrà presso le famiglie, verranno a parlarvi, a chiedervi, vi daranno alcune indicazioni, risponderete rispetto a questionari che verranno fatti, magari formulati o sul piano del computo diciamo, di natura grammaticale o invece in un elemento più discorsivo parlando con loro, quindi accettate di buon grado, offritevi un bel caffè eh, come dalle mie parti sanno fare e, e buona vita a tutti quanti voi.